Può esistere una legge che va contro la Costituzione? No, perché in Italia tutte le leggi devono essere conformi alla nostra Costituzione. Se una legge va contro la Costituzione può essere abrogata, può essere annullata.